La sostenibilità è vita ed energia positiva. È l'unica via percorribile. La sostenibilità è ciò che ti serve. E progettare per il benessere delle persone. La sintesi e il collegamento tra tutte le cose belle che la natura ci ha regalato. È la sola opportunità che abbiamo. La sostenibilità è lungimiranza. E vivere insieme per riuscire a creare qualcosa di nuovo. La sostenibilità è un valore di vita. È una necessità non più rimandabile ma anche un'opportunità. E imparare a vivere entro i limiti fisici e biologici del pianeta. La sostenibilità è la creazione di processi virtuosi e generativi dove le componenti umane, economiche, sociali e ambientali coesistono di forma sinergica e alimentate dal concetto di valore comune. È la scelta da fare per migliorarsi in armonia con il pianeta e per generare un benessere crescente nelle vite dei nostri figli. È alzarsi nella notte, guardarsi allo specchio e rendersi conto che i nodi che non si sciolgono sono reti che tengono un bene più grande. Grazie Summer School, SDGs!